Benvenuti nel nostro nuovo video di Vanessa Anastasia. Qui abbiamo Aria, ciao. Ah, ciao amore e Isabella Ma Isabella ormai la conoscete, vero Isa? Che ormai ti conoscono? Ok, siete pronte? Cosa facciamo oggi? La caccia è tenera da un uova. Wow, quindi cosa Guardate. succede? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Super sì, guarda, fucsia, arancione, giallo, ma blu, blu, viola Ma che bello, il tuo cestino è viola Quello di Aria è fucsia Quello di Isabella è giallo Quello di Vanessa io è blu Io ho anche, anche tutti i colori Eh sì Una, poi due Bravissima, poi ma qui. come fai? Come fai? Insegnami perché io non sono capace di essere brava come te Un attimo di attenzione Allora okay. Allora bambine adesso io e la zia Samantha Nasconderemo tutti questi ovetti Ex. Ok Ex. Ex. E li nasconderemo solo ed esclusivamente in questo piano Quindi sala, cucina e bagno Ok venite qua Guardate cosa c'è qua ci sono Uno, due, tre Quattro, cinque, quattro e sei, cinque sette, Ci sono quattro, Silenzio Ci sono cinque sacchetti di Pasqua qui anche tre dipende dal sacchetto quindi chi troverà più ovetti di Pasqua vincerà questi sacchetti pieni di uova di Pasqua ok tutti, tutti. ok ok, adesso. okay bambine Ciao. ecco è andata Scusa. scusi scusi scusi me, me. can you scusi scusi here? Hai fatto shopping? Ok, riportate le, le uova, no, i sacchetti. No. Ciao. Riportate... Ciao, bella. Ciao. Ciao. Ho fatto shopping. Mettete qua i sacchetti tra 3, 2, 1. Ecco, brave Non hai fatto niente. Non hai fatto niente, no. ok? Io solo ok, dovete sparire. Oh, Andate giù. No. 9, 8. Non correte sulle scale! Sette, sei, Vanessa, 5, 4, non correre! 3, 2! Ah. Ok, Sami. Allora, Andiamo ragazzi, lei e mia sorella, Samantha, ed è la mamma di Isabella ed Aria. Adesso noi nasconderemo le ovete, anzi Samantha le nasconderà, io la riprenderò, ok? Mi raccomando, non okay. dite niente ai bambini, va bene? Okay. Le chiamo? Sì, chiamiamole, chiamiamole bimbe, le uova sono finite. Ah, bimbe, buono, ah, Aspetta, no no, no, no, no. no. Aspetta, il via ve lo devo dare io. Venite qua. Ciascuna, ok. Siete pronte? Sì, sì. no Mettilo lì, mamma mia, l'hai già trovato! Anche <ride> io? Ok, Ah, eccoli le uova! Siete pronte, Anastasia? 3, 2, 1, GO! Andiamo, amore! Hai trovato! Io non so chi li prende. Dai, amore! Amore l'hai trovato, bravo! Bravissimo! in cucina te te ok continua io ho finito io ho già formato 6 <ride> Anastasia dove sei? Ti brava nel cesto ti allora quanti ne avete trovati? sei? tu sei? 5, ok mi mandano 6 Sammy, Sammy amor. tu quanti ne hai trovati? 4? aspetta vediamo brava Aria siamo sicuri che non le avete trovati tutti? no? Sì. qua, brava Vale, brava, ok, io ce ne ho 5, quanti ne avete voi? io 5, 5, Vanessa quanti ne hai? io ce ho 5, allora ne mancano 3, non sei eh, Isabella? Sì. Eh, allora hai vinto ha vinto? ha vintato? Eh. ha vintato ah no però non ha vinto Isabella Isabella ne devi cercare un altro per aver vinto perché sei è il numero che avevano tutti chi ne ha 7 vince Eh andate avanti chi, chi ne prende 7 vince non sei Eh sì. prima allora, però oh ma è mio ma è il mio ho preso, le coperte è il mio suo, l'ha preso lei, lo stava certo mettendo lei con sua sorella ma coppia no. il pepe no, non lo sappiamo neanche noi il pepe ce lo siamo mamma <sussILENCei> ma è giusto che erano sei dentro ogni cestino si sì. In teoria sì. Mamma, seguire! No, no, non c'è niente. No, io già. Ma dov'è? Secondo me non erano allora sei. Una No? Dove? No, no. Dove, dove? Okay. dove sono? Dove? Dove? No? Secondo me li abbiamo trovati tutti, aspettate. Ma ne mancano ancora io li ha presi li ha presi are, Anastasia ma tu ma quanto sei? sei ma Vanessa ce lo sei? si non... c'era un altro? era sotto il grembiule ma c'era un altro? eh in teoria ce ne sono altri due ma come? Eh. in teoria ne mancano due quindi o oh Vanessa non tu, eh, se era... allora se erano sei a testa che non abbiamo fatto male i conti no l'ho preso io lì hai trovato? no ok dove ho hai ah, già preso Vanessa! Occhio non di no! ma non ce l'ho più! Eh! E eh, dov'è? Ehi! Mm -hmm. No! Odrò mappa! Quindi bambine! Allora, bambine, venite un attimo. Pari, eh, però no? lei ci ha messo meno tempo. Ma io ci ah. no, allora, no, ho silenzio, fatemi vedere. Avete trovato tutte le uova, ognuno di voi ha trovato sei uova? Sì Dai, incredibile! Una, una due, tre, quattro, cinque. Ok, riprendile. 2, 3, 4, 5, 6. Anche le mie sono 6. Ok, Ari, amore. aria amore. 3, 4, 5. E 6. Ok. Oh, Quindi avete trovato tutti 6 oh, uova. Oh, Bravissime! Oh, dentro ogni ovetto c'è una piccola sorpresa! Ehi, Guardiamo! È Apri è eh, open eggs! No, no, non è così, però. Sì, è così! non è così! Dai, aprite sì. le nostre! Okay. Uh. Uh. Cosa l'orologio? Uh. Wow. Uh. Fa niente, Vane! È un gioco! E anche io ti E non li Perché? Uh. È un gioco però io Poi, per <ride> <ride> uh, <ride> <ride> sarebbero tutti così i video vai. ok cosa avete trovato Anastasia cosa c'è? oh Anastasia sei la bambina più frignola di youtube Vuoi vedere amore? Che bello! Oh, yeah, yeah, no. you're you're gonna be yeah, ok, voglio provare, scusate. adesso... So so ah, per uno. Per allora, avete trovato le sorpresine? Vi sono piaciute? No! Sì. Ecco! <ride> Grazie Anastasia per la tua partecipazione, sempre no, positiva no, ai nostri video. No, allora, Isabella, ti devo dare una bella notizia. Ok, io ho vinto. Nonostante Senta. tutti abbiano trovato sei uova, tu sei stata la più veloce. E quindi sei quella che ha vinto tutte le uova di Pasqua, Isabella! Brava! Oh. Uh. Ok, ciao! <ride> Puoi tornare in Inghilterra con la bella. cioccolata? Ok, Isabella va e noi giochiamo. Aiuto, aiuto. aiuto! Ma non è condividi in in neanche tu pezzetto! <ride> Dai Isabella ma vero che tu sei gentile Grazie. e condividerai le tue uova con noi? Isabella? Are you share with No. Benissimo. Ciao! Ciao! Ciao, Is... molto sì, sì. ciao amore, ciao! Ciao! Ok, dove vai con questo? Dove vuoi tesoro? Tanto. dove vuoi andare? Giù, giù Isabella, giù, portale giù che così. Allora, Senti Aria, che, eh, vuoi cantare una canzone per noi? Ci vuoi far sentire come canti? Vai, Can sing Aria. Vai, yeah. sing Aria. Aria, what is the feeling? No, Aria, no, no, no singa, no, Aria. No, Aria, singa il son. Let it go. Let it go. And hold the breath and Let it go. Let it go. anche se Isabella ha vinto tutte le uova a me cioè, non dovete essere triste ma cos'è questo rumore? cos'è questo rumore? Isabella okay, cosa okay. vuoi fare Isabella? Tieni io, un... oh grazie okay. Okay. <ride> tutte uguali queste cuginette <ride> okay. oh grazie Isabella si dice? come si dice? grazie oh che carino grazie Isabella okay. Ok, questo si chiama condivisione. Bravo Isabella e grazie. Isabella, sharing Ok, amici. Aspetta l'ipaglia. Ho vinto. Grazie Issa. per mio amiche e le famiglia, yeah. Grazie. <ride> Saluta la mamma. Ciao, Ciao mamma. Ciao. Isabella, voi <ride> dove <mi> sei lì? Sharing is... È Anima. Anima. Anima, bella per fornette. No, è mia, perché? Amici a Ok. È mia, quella fornette. Viva. va bene ragazze il video finisce qui quindi Isabella dillo tu se il video ti è piaciuto se no il... no lo dillo tu se il video ti è piaciuto faccio un bel a like video iscrivetevi al canale e share the video e condividete il video e là, attivate la campanella ok ciao buona pasqua a tutti ciao, ciao.